Ancora una volta un'estate all'insegna dei centri estivi WISP Multisport, centinaia di sedi attivate in tutta Italia che assicureranno a decine di migliaia di bambini, bambine, ragazzi e ragazze il diritto alla pratica sportiva e al gioco. L'UISP si sta preparando a dare il via ad una nuova stagione di centri estivi multisport con l'entusiasmo e la qualità di sempre, delle proprie strutture e degli operatori. Anche per il 2022 Marsha e Alcenero, che ringrazio, saranno partner dei centri stivi WISP e Multisport. Una collaborazione preziosa tra realtà da sempre impegnate nella promozione di una pratica sportiva in sicurezza, di corretti e sani stili di vita, di sostenibilità ambientale. la colazione non voglio farla e mamma mi costringe devo proprio beh la colazione è un passo importante perché è un passo importante innanzitutto perché veniamo dal digiuno notturno quindi ci svegliamo e quindi siamo pronti il nostro metabolismo è pronto per fare un carico di energia immaginiamoci un po' eh, un'auto che deve intraprendere un lungo viaggio e il serbatoio è quasi vuoto in realtà la colazione è il nostro serbatoio per la mattina ed è importantissimo quindi partire e iniziare la giornata con la maggiore energia, soprattutto se siamo a scuola e se quindi ci dobbiamo concentrare e dobbiamo avere il massimo della prestazione. Eh, importante che la colazione deve corrispondere a diversi requisiti, innanzitutto deve essere una colazione equilibrata non deve essere un eccesso di zuccheri ma deve contenere il giusto equilibrio di carboidrati, di proteine e eh, un pochino di grassi eh, deve essere varia, fare colazione sempre allo stesso modo eh, può essere noioso, quindi è preferibile che la colazione sia una colazione variata di giorno in giorno. Non necessariamente deve essere dolce, qualche volta può essere salata, per esempio anche utilizzare delle uova strapazzate e utilizzare della frutta o dello yogurt a colazione può essere un buon modo per iniziare la giornata e non avere un calo di energie quando si è a scuola e quando c'è il bisogno della massima concentrazione. Ma il movimento è anche camminato? Certo, camminare è movimento, se non si cammina non si va da nessuna parte. Per esempio, un modo divertente per camminare potrebbe essere quello di andare a scuola a piedi, anziché in macchina, se la nostra scuola è vicina alla nostra casa. Oppure, quando arriviamo a casa, anziché prendere l'ascensore, potremo salire le scale. E anche questo è un modo divertente per fare movimento, ma soprattutto salendo le scale si arriva molto in alto. E poi vi dico un segreto, la nostra mente è collegata ai nostri piedi, quindi se noi muoviamo i nostri piedi per camminare, stiamo meglio anche con la nostra mente. Perché devo mangiare anche la roba verde? Perché bisogna mangiare roba verde? Perché la roba verde è la verdura e sappiamo che la verdura è fondamentale per crescere in salute ed è fondamentale per chi pratica sport. Perché? le verdure in tutta la loro varietà contengono una quantità di antiossidanti di sostanze antinfiammatorie ma sono molto ricche di vitamina vitamina c vitamina k vitamina e e sono utilissime sia per la crescita in salute che per lo sportivo infatti gran parte degli antiossidanti sono contenuti proprio nelle verdure e insieme agli antiossidanti sono contenute anche le fibre che sono fondamentali per la salute del nostro intestino se gioco impara a fare uno sport Dipende dal gioco, certo se vuoi imparare a fare uno sport o imparare a fare movimento stando seduto sul divano e giocando a playstation è un po' difficile eh, perché il segreto di imparare a muoversi è proprio muoversi il gioco del movimento poi ti può aiutare a fare eh, tantissimi sport, se fai un gioco di salti impari a saltare, se fai un gioco di corsa impari a correre, se fai un gioco con la palla impari a lanciarla, a prenderla e anche a calciarla, ma soprattutto impari a mettere il tuo corpo nella posizione che gli oggetti assumono davanti a te. E se impari a fare le capriole? Beh, se impari a fare le capriole imparerai a vedere il mondo sotto un punto di vista diverso.